Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con e questo è il nuovissimo video che faccio questa volta su FIFA 18 Nella serie professionale allenatore Oggi torniamo dopo aver affrontato le prime due partite di serie A E che cosa abbiamo da fare da completare il calcio mercato Di conseguenza andiamo avanti e ci vediamo direttamente nel caso che ci sia un'offerta oppure all'ultimo giorno Mi chiedono ancora di vendere Pasquale Schiattarella ma come potete già vedere io ho rifiutato altre volte L'offerta la rifiuto di nuovo perché non mi interessa venderlo, io voglio tenerlo schiattarella. Ma andiamo avanti. Eccoci arrivati all'ultimo giorno di mercato. Noi come vi ricordo non abbiamo soldi e quindi non dobbiamo comprare nessun altro. Salvo che non vendiamo qualcuno. Perciò andiamo avanti e vediamo se c'è qualcosa in serbo. Per adesso niente. Proseguiamo ancora. Intanto vediamo che Mertens è andato a Barcellona, Coutinho alla Juve. Ma noi proseguiamo che il Bologna ha acquistato Perez e Samoa che Lopez è andato al Chievo-Verona, insomma cose che non ci toccano direttamente. Andiamo avanti, Antenucci, Ward è Pinto al Cagliari, come possiamo vedere Royce al Chelsea, però essendo la SPAL questi giocatoroni ci interessano ben poco, noi abbiamo acquistato gente come Zwan, come Idrissi, Voglio dire persone forti per carità, ma non di così alto rilievo. Per ora tanti milioni spesi ma a noi non interessa nulla, nel senso niente che ci tocca. Pure il Crotone ha acquistato tre giocatori per quanto abbia speso pochissimo. C'è una notifica in ufficio che adesso andiamo subito a vedere. Ci chiedono di trasferire Lazzari, io dico subito di no perché Lazzari è un giocatore indispensabile per la nostra squadra. Proseguiamo. Perché sta per finire il calcio mercato, direi anche meno male perché così abbiamo la nostra squadra ben assestata, concluso il calciomercato, nessuno da vendere e da acquistare e adesso si inizia con il vero e proprio calcio. Però intanto ci arriva il resoconto mensile della primavera e vediamo se c'è qualcuno di interessante da promuovere. Allora questo Santoro direi subito di darlo via, cederlo, troppo scarso. E questi sono i tre giocatori che per adesso abbiamo. Quello più promettente è questo qua, Krause, che infatti vale 180.000 euro. Gli altri 130 e 130. Per adesso non promuovo nessuno, aspettiamo, però teniamo conto che abbiamo una fiorente primavera per il livello della squadra che abbiamo. Ma ci vediamo direttamente alla vigilia della nostra prossima partita. Ed eccoci qua, nel mentre che andavamo verso la partita contro l'Inter sono successe alcune cose, innanzitutto Viviani è diventato un 77, cosa molto molto positiva E poi è arrivato il resoconto mensile degli osservatori della primavera e ho ingaggiato altri due giocatori che poi vedremo in futuro E inoltre ho elogiato in conferenza stampa Perisic perché è un giocatore fortissimo che io sinceramente temo e di conseguenza ne ho parlato bene Ora andiamo alla partita, ci vediamo alle formazioni ed eccoci qua, noi siamo in maglia rossa e l'unico cambio che ho fatto prima di questa partita è mettere in avanti Paloschi Ci serve la sua forma, il suo stato di forma, e ci serve il suo apporto all'attacco, quindi i suoi gol Per il resto tutto invariato, ma ci vediamo direttamente al calcio d'inizio Che la partita abbia inizio, questo è uno dei primi match veramente veramente ostici Dopo chiaramente la Lazio che abbiamo già affrontato e battuto nello scorso turno Attenzione a Pabon Pabon, molto veloce come giocatore. Attenzione al tiro subito. Lancio dall'altra parte non riesce a trovare Masilela. È Okonomu che si è infortunato. Ora sulla fascia Candreva, Candreva mette il cross. Subito un gol subito. Chi è che ha segnato? Eder. Zuan, Zuan la dà per Idrissi. Idrissi cerca di darla bassa, niente da fare. Ora Zuan il tiro. Bella occasione per la Spal. Bella occasione che però si è conclusa con un calcio d'angolo. Ora Viviani, pronto a mettere il cross. Viviani, niente da fare. Palla che finisce a Zuan. Zuan se la porta sul destro Il tiro! Ancora di Zouan e ancora Deviati in calcio d'angolo. Siamo un po' sfortunati. E però siamo propositivi. La cosa mi sta bene, attenzione, tiro di testa. Ancora calcio d'angolo, ha tirato Paloschi. Ancora Viviani sul punto di battuta. Paloschi di nuovo e ancora calcio d'angolo. Siamo sfortunati, in porta dall'Inter c'è Padelli, non me ne ero accorto Ancora colpo di testa di Paloschi, le prende tutte lui Ma ancora niente di fatto Felipe cerca di lanciare Lazzari e ci riesce Incredibile, molto veloce La pasta! Attenzione il tiro Che cazzognato Rizzo Se così, se così contro l'Inter 1 a 1 ragazzi, 1 a 1 Abbiamo accorciato le distanze e ora dobbiamo cercare di non farci sorprendere di nuovo, perché il pareggio potrebbe anche essere un risultato interessante contro l'Inter. Zona recupera la palla, la dà a Rizzo, Rizzo non riesce a tenerla. E finisce qua il primo tempo, finisce qua il primo tempo, signori, 1-1 tra Spal e Inter, tra Inter e Spal perché siamo a San Siro. Noi abbiamo tirato decisamente di più, come si vede dai dati partiti. Abbiamo tirato 6 volte, 4 in porta, loro hanno fatto 2 tiri, 2 in porta e un gol. Sfortunatamente abbiamo preso il gol subito, ma non importa, proveremo a metterli in seria difficoltà nel secondo tempo esce Paloschi ed entra Borriello, attenzione ora Candreva sul punto di battuta è uscito anche Pabone ed è entrato Pelicic che avevo lodato in conferenza stampa ma non era stato impegnato fino al minuto 78 di questa partita ora colpo di testa appunto come avete visto dell'Inter che però è stato poi sventato dal, dalla difesa della spal cioè fallo fallo di Lazzari che non ho visto, intanto è uscito Gagliardini Candreva, Candreva pronto a mettere il cross, Perzi ci colpisce di testa, no, no, ancora Eder, ora andiamo in offensiva perché è vero che Inter può sorprenderci in contropiede ma non abbiamo niente da perdere a questo punto E ora Zuan. Zuan riesce a recuperare il pallone, la passa per Boriello che è solo ma riesce a tenerla, la passa a Zuan. Zuan, Zuan, niente da fare, niente da fare! Finisce la partita. Abbiamo perso la nostra prima partita contro l'Inter. Abbiamo fatto 7 tiri come avete visto, il loro 5, abbiamo perso 2-1, però ci sta perdere comunque contro l'Inter, perché è una delle favorite al titolo e noi dobbiamo comunque puntare a salvarci. Adesso alleno i giocatori ci vediamo per la seconda partita. Adesso dobbiamo affrontare il Cagliari. Vi dico che c'è stata un'offerta da parte dell'Irlanda del Nord di allenare la nazionale. A me non interessa allenare la nazionale dell'Irlanda del Nord perché vorrei allenare l'Italia. Quindi attendo e se ci sarà l'offerta dell'Italia bene, se no non allenerò nessuna nazionale. Ora andiamo alla partita col Cagliari, ci vediamo alle formazioni. Ed eccoci qua, i cambiamenti che ci sono stati sono Gomis si importa al posto di Mere. Fredericks al posto di Mattiello e Amaral al posto di Rizzo Intanto in panchina mi sono portato Clark, che è il ragazzo che abbiamo promosso dalla primavera E ora ci vediamo direttamente al calcio d'inizio Al via la quarta giornata di Serie A, sul punto di battuta Borriello Attenzione ad Amaral, Amaral subito in avanti Amaral mette in mezzo la palla Borriello, incredibile che parata ha fatto il portiere del Cagliari Prima vera occasione per la Spal. E ora palla in mezzo, ancora di testa e ancora parata da parte del portiere del Cagliari. E ora Cigarini. Cigarini per Ionita. Ionita, attenzione ad Antenucci. A Tenucci ancora. Bella parata di Gomis. E calcio d'angolo. Antenucci voleva farci lo scherzetto. Voleva fare il gol dell'ex. Chissà se avrebbe esultato. Barella. Barella cerca di fare un numero. Sfortunati qua i giocatori della Spal. Il tiro da fuori. Il tiro da fuori. Chi è che è? Gio' Pedro ha segnato con numero 10 E siamo ancora sotto signori Siamo ancora sotto Le prime due partite non avevamo subito gol E adesso in due partite abbiamo già subito tre gol E non è neanche ancora finita Viviani riesce a portarla avanti La passa a Boriello che la tiene La dà in mezzo ancora per Amaral Amaral Amaral La passa in mezzo E... Eh. 1-1 finisce qua il primo tempo 1 a 1 tra Spal e Cagliari in casa della SPAL, quindi a Ferrara. Ragazzi miei, abbiamo giocato a per il mio meglio del Cagliari. Abbiamo fatto 4 tiri, 4 in porta, loro allora 3 tiri 3 in porta. Sono stati più fortunati di noi, secondo me, a trovare il gol con tanti rimpalli, ma adesso dobbiamo far vedere chi siamo. Nel secondo tempo, di sicuro entrerà Paloschi perché me l'ha chiesto. E non voglio creare malcontento all'interno della squadra. Sapete come funziona fino. Ma ci vediamo al calcio d'inizio. Che il secondo tempo abbia inizio, e ora il Cagliari in avanti. Masilela. Masilela non riesce a prendere la palla all'Antenucci. Attenzione, Antenucci il tiro! Traversa Traversa clamorosa del Cagliari. Entra Paloschi al posto di Borriello Lazzari. Lazzari si gira perché è chiuso. La passa a Viviani. Viviani per Zuan. Zuan per Masilela. Masilela bene per Idrissi. Idrissi rientra. La passa a Paloschi Paloschi. Paloschi. E sempre Paloschi, incredibile, incredibile, è sempre Paloschi. 2-1 ragazzi, e a Ferrara esplode lo stadio. Ho il colomio sulla fascia, la spazza altissima e finisce qua, finisce qua. 2-1 della SPAL sul Cagliari in casa della SPAL, la terza vittoria della nostra squadra in questa Serie A. Ed eccoci qua, abbiamo finito anche la quarta partita di Serie A, la quarta giornata. Abbiamo vinto contro il Cagliari e siamo a questo punto quarti. In campionato. Non è questo che ci interessa, perché il nostro obiettivo è sempre arrivare a metà classifica, ma comunque sono più che contento. Io vi dico che questa puntata si conclude qua. Vi ringrazio tanto per la visione e vi invito a cliccare mi piace se vi è piaciuto. Vi auguro una buona continuazione e aspettate, perché nella prossima giornata affronteremo innanzitutto il Milan e poi il Napoli. Due squadre molto, molto ostiche. E ciao ciao belli, ciao ciao!